Bea, ma quando cominciano le vacanze di Natale? Non lo so, aspetta che controllo sul calendario. Mm. Allora, iniziano il 23 dicembre e finiscono il 9 gennaio, così poco. Sì, perché quest'anno Natale è domenica. Oh, speriamo che l'anno prossimo sia in settimana. Il procedimento che vedremo si basa sull'aritmetica modulare. Si tratta della proprietà di essere nella stessa condizione dopo un intervallo fisso di n passi. Ad esempio, se ora sono le 10, trascorse 24 ore l'orologio segnerà di nuovo le 10. Si tratta dell'aritmetica modulare in modulo 24. Oppure, se oggi è lunedì, trascorsi 7 giorni, sarà di nuovo lunedì. E si tratta di aritmetica modulare in modulo 7. In particolare diremo che A è con a B modulo N, se A, posso esprimerlo come N per K più B, dove K è un intero. Indichiamo dunque con G il giorno, con M il mese e con A l'anno di cui si vuole calcolare il giorno della settimana corrispondente. Se il mese è marzo, allora M è uguale a 1, se il mese è aprile M è uguale a 2, eccetera, fino ad arrivare a febbraio dove il mese M verrà indicato con 12. Vogliamo calcolare che giorno della settimana sarà il 25 dicembre 2022. Per farlo poniamo g uguale a 25, m uguale a 10, a uguale a 2022. Si calcola a fratto 100, che nel nostro caso è 20,22, e chiamiamo c il quoziente, quindi 20, e y il resto, perciò 22. Calcoliamo poi 13 per m 1, fratto 5 che nel nostro caso è 25,8 e chiamiamo è il quoziente quindi 25 trascurando il resto calcoliamo poi y fratto 4 che nel nostro caso è 5,5 e chiamiamo b il quoziente quindi b uguale a 5 sempre trascurando il resto calcoliamo c fratto 4 che nel nostro caso è 5 e chiamiamo F il quoziente, dunque F uguale a 5, trascurando il resto. Calcoliamo D come E più B più F più G più Y meno 2C, e quindi noi avremo che D è uguale a 42. Calcoliamo infine D fratto 7, che nel nostro caso è 6, e chiamiamo R il resto, perciò R uguale a 0. Se R è uguale a 0, allora il giorno è domenica, se R è uguale a 1, allora il giorno è lunedì, eccetera, fino ad arrivare a R è uguale a 6, in cui il giorno è sabato. Tale algoritmo può essere implementato in un foglio elettronico. Usiamo la funzione IFS di Excel per associare al mese il valore m e per associare ad R il giorno della settimana ma come facciamo ad associare il mese a un numero specifico? Quando dico se il mese è marzo, allora m è uguale a 1, sto facendo un test logico, e cioè mi chiedo se il mese è marzo. Nel caso in cui questo sia vero, ad m viene associato il valore corrispondente al mese, e cioè m è uguale a 1. In particolare la funzione ifs permette di raggruppare più testi logici. Quindi se in a3 ho il mese, attraverso ifs, Vengono associati il valore 1 a marzo, 2 ad aprile, eccetera, fino a febbraio, a cui viene associato il valore 12. Abbiamo usato poi la funzione Quotient per calcolare il quoziente della divisione e in particolare per calcolare C, E, B ed F. Abbiamo usato anche la funzione Mod per calcolare il resto della divisione e in particolare per calcolare Y ed R. Per calcolare D abbiamo usato la funzione somma, che calcola la somma dei valori delle celle indicate. Dunque sul foglio elettronico creiamo la tabella, che inizialmente si presenta così. Successivamente aggiungiamo eh, i dati, e dunque mese dicembre, giorno 25 e anno 2022. Per determinare i valori all'interno delle colonne abbiamo utilizzato le funzioni di Excel appena viste. In particolare per M abbiamo usato ifs, per C quotient, per Y mod, per E, B ed F quotient, per D sum, per R mod e per il giorno che corrisponde ifs applicato al resto R. Osserviamo che questo algoritmo si può utilizzare per calcolare un giorno di una data qualsiasi e non soltanto il giorno di Natale. E invece mia sorella Rita, che lei è nata il 5 settembre del 1980, lei ha festeggiato già diversi suoi compleanni nel giorno della settimana in cui è nata. Come posso calcolare in quali anni questo è accaduto? Secondo me possiamo usare lo stesso metodo. Mm, e anche per capire... Eh, tra quanti anni riaccadrà? Io direi di sì. Ok. Supponiamo di voler risolvere il seguente problema. Rita, nata il 5 settembre 1980, ha festeggiato diversi suoi compleanni nello stesso giorno della settimana in cui è nata. Quali sono questi anni? Si può utilizzare lo stesso algoritmo per calcolare il giorno della settimana. Si devono fissare le celle con il giorno 5 e il mese settembre. L'anno si calcola partendo da 1980 e sommando 1 ogni volta, nella cella dell'anno successivo. Come si può notare quindi dal foglio elettronico, abbiamo calcolato il giorno della settimana corrispondente a diversi compleanni di rita, dal 1980 al 1993. Nello specifico, dal 1980 al 2022, gli anni in cui il compleanno di Rita è il venerdì, ossia il giorno della settimana in cui è nata, sono 1986, 1997, 2003, 2008, 2014. Quanti anni dovrà aspettare per festeggiare nuovamente il suo compleanno nello stesso giorno? Riprendendo il nostro foglio elettronico, avremo che Rita festeggerà di nuovo il suo compleanno di venerdì il 5 settembre 2025, ossia tra tre anni.